Decimo anniversario teatrando al quadriportico, cosa dobbiamo aspettarci quest'anno? Allora, mh, delle novità ci sono, per il decimo anno ci può stare. Uh, quest'anno noi apriremo il 4 di luglio, giovedì 4 luglio e termineremo domenica 28 luglio uh, la compagnia organizzatrice, è la compagnia Sceppa Centrella unitamente all'associazione Planum Montis quest'anno apriremo come sempre con la scuola di danza di Francesco Boccia a New Space of Dance e, eh, il giorno dopo avremo una novità, che è l'associazione Contropasso, che praticamente in costumi d'epoca dell'Ottocento eh, accoglierà tutto il pubblico nell'Argomontone, che è una piazzetta immediatamente vicina al quadriportico. Dopodiché in, in Promenade accompagnerà questo pubblico al quadriportico per la prima eh, rappresentazione che eh, sarà eseguita dalla compagnia Le Voci di Dentro, eh, con il primo spettacolo teatrale vero e proprio, che è il lucuraggio di un pompiere napoletano di Scarpetta. Quindi con un classico. Poi ci apriremo a tante altre, mh, altre rappresentazioni tra il classico e il moderno fino al 28 in cui ci sarà la compagnia Sceppa Centrella che è l'organizzatrice che chiuderà la rassegna della decima edizione.